So che per fare più like e view dovrei fare introduzioni, sigue e quant'altro, ma non ho voglia, quindi caliamoci subito nei prossimi trend della psicoterapia dei prossimi 10 anni. Numero 4, aumenterà la psicoterapia online. Che sia tramite videochiamata, chat, smartphone, altro, non importa ragazzi, ci sarà un aumento. Nonostante ciò non ci sarà una diminuzione delle psicoterapie faccia a faccia di persona, non so se questo vuol dire che ci sarà un aumento degli accessi ai servizi di cura psicologici, probabile perché è anche ciò che è in linea con quanto dice l'OMS. Numero 5, alcuni formati di psicoterapia aumenteranno, in particolare le non so se qua Bea riesce a mettere l'ullo di ambulanza, ci va bene, se non, no terapie brevi aumenteranno e anche quelle ultra brevi, come d'altronde potremmo aspettarci. E con loro anche gli interventi sulle crisi. Quindi ragazzi, mettetelo in chiaro, terapie brevi, terapie ultra brevi, poi lo commentiamo alla fine del video, saranno in aumento. E se dal lato le terapie individuali di coppia e di gruppo invece dovrebbero più o meno continuare a rimanere allo stesso livello, i formati di terapia a lungo termine saranno sempre più in declino. Numero 6. Alcuni possibili scenari. Poi in linea con alcune cose dette prima probabilmente aumenteranno, incrementeranno sempre di più quelle pratiche tese a personalizzare la terapia in base a questioni identitarie, culturali, a preferenze della persona, eccetera. Anche i lavori sempre più centrati sui comportamenti, mentre quelli sul profondo probabilmente avranno un minore interesse. Infine numero 7. Qual è il destino dei grandi orientamenti terapeutici? Cioè chi vincerà la terapia cognitivo-comportamentale, la psicoanalisi... Ehm? Ahimè, su questo punto i ricercatori ammettono la propria sconfitta. Nonostante abbiano dato ripetute indicazioni agli esperti di dare una valutazione in base a ciò che si aspettano e non in base a ciò che desiderano, la risposta è stata quasi scontata. Ogni terapeuta ha predetto un incremento del proprio orientamento terapeutico. Se non fosse stato un po' sibillino, questo non si poteva chiamare il sondaggio di Delphi, no? Il sondaggio di Delphi che qui finisce e che ha un sacco di limitazioni, ovviamente ben discusse all'interno dell'articolo che lo presenta, ma non finisce qui. Perché la domanda che devi porti è, quindi io da psicologo, come mi devo preparare ai prossimi dieci anni? Innanzitutto, diventa abile nell'uso delle tecnologie digitali. Videochiamate, piattaforme, app, dovrai essere sempre più agile nell'utilizzarle e nel proporle ai tuoi clienti, perché come dicevo in un video di oltre un anno fa, la psicoterapia online sarà lo standard. E online significa tante cose. Non trascurare comunque l'idea di avere uno studio in cui ricevere i tuoi clienti. Le sedute dal vivo non diminuiranno, quindi molti clienti vorranno ancora dei terapeuti da guardare negli occhi anziché attraverso uno schermo. Poi studia come personalizzare il trattamento. Uno dei motivi per cui insegniamo quattro modelli terapeutici nella nostra scuola è proprio perché devi essere capace di andare ad adeguare il modello terapeutico a seconda di chi hai di fronte, perché potrebbe cambiare a seconda della persona o del problema diverso che ti porta la stessa persona o del momento diverso della terapia, ma al di là del modello che utilizzerai, identità di genere, orientamento sessuale, preferenze culturali, saranno dei temi su cui non puoi farti trovare impreparato alcuni video e articoli dell'Italian Center for Single Session Therapy e del nostro istituto ICNOS ne parliamo, quindi magari vai a darci un'occhiata. Altra cosa, le persone vorranno dei risultati certi in tempi brevi e fatto contingente a costi contenuti. Da alcune decadi è sempre meno il tempo delle terapie lunghe e di conseguenza costose e sempre più il tempo delle terapie brevi che aiutino le persone a stare bene il più velocemente possibile e, possibilmente, senza accendere un mutuo. E infine, aspettati che sempre più figure professionali faranno quello che fai tu. Ma la psicoterapia e la consulenza psicologica sono solo degli psicologi! Eh, vabbè. C'è una questione di principio? Va benissimo e la difendo con te. Intanto, però, Namiretta, apri gli occhi. Non vuol dire che lavorerai meno se sarai in grado di declinare ciò che fai sulle esigenze delle persone, ascoltare ciò che chiedono e sottolineare con la comunicazione le tue competenze. Insomma, spero che sia stato utile. Tu che ne pensi di queste previsioni? Attendo i tuoi commenti, qui sotto, possibilmente, in un futuro vicino.